Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, trovate e bentrovate per questa sesta puntata di Emotional Beauty. Questo racconto di Elisabetta, estetista, madre, moglie che ehm, attraverso questo percorso di coaching è riuscita finalmente a ritrovare la strada del successo e dell'armonia nella propria famiglia perché spesso lavoro e vita privata vanno proprio a braccetto. Di cosa parleremo in questa puntata? Di un argomento fantastico. Di, di come si possono scoprire i nostri talenti. I talenti sono quelle caratteristiche fantastiche che abbiamo dentro di noi e che certe volte rimangono nascosti, no? non conosciuti e quando non si conosce qualcosa non, non lo si può usare. Quindi in questa puntata vi farò capire come ho aiutato Elisabetta a ehm, trovare la sua strategia personale perché... Una frase che a me piace dire sempre, eh, ma non soltanto la, la dico, ma la penso profondamente, è che è successo dentro di noi. Dobbiamo, per avere successo, capirci meglio, conoscerci meglio e utilizzare tutte quelle nostre capacità che altrimenti sarebbero perse e inutilizzate. Quindi non mi rimane altro che ringraziarvi per aver scelto di ascoltare questa nuova puntata e vi auguro un buon ascolto. Prendemmo una pausa a caffè. Giunti al bar, situato al piano terra del grattacielo, Elisabetta, mentre versava lo zucchero nella tazzina, mi chiese all'improvviso: Maurizio, poco fa, analizzando il mio test, hai pronunciato una frase che mi ha fatto riflettere molto. Se fuori strategia. Però non mi hai spiegato come posso migliorare, cioè come posso entrare in strategia. L'eniagramma può essere di grande aiuto, le risposi. Presi un tovagliolino di carta e disegnai un cerchio con nove numeri e delle frecce all'interno. Nel libro lo vedrai rappresentato nella figura e continuai dicendole. Ad ogni numero, come abbiamo già visto, corrisponde una personalità. Esistono degli elementi visibili nel suo interno che prendono nome di freccia e controfreccia. Nel disegno, per esempio, è possibile notare che dal punto 4 parte una freccia in senso contrario che va in direzione 1 quella tecnicamente denominata controfreccia. Il controfreccia solitamente indica la direzione evolutiva. Significa in termini più espliciti che integrando le caratteristiche positive dell'Eneatipo 1, che sono precisione, efficacia e qualità, con i talenti tipici dell'Eneatipo 4 si ottengono risultati molto positivi. Aggiunsi poi, quello che devi evitare è pensare con ossessione al successo, come hai fatto finora. Ricalcheresti l'Egna Tipo 3 che ti potrebbe di nuovo portare fuori strategia. Devi scegliere invece di ascoltarti di più e seguire la tua predisposizione ad entrare in profonda intimità con le persone, tipica dell'Egna Tipo 4. Nel contempo diventa più pragmatica, precisa ed efficiente, in questo modo ricalcherai la tua controfreccia 1. L'efficienza è un valore a cui devi puntare, tipico dell'Egna Tipo 1, però non devi usarla per lo scopo di condurti solo al successo, tipico della linea tipo 3. L'efficienza devi intenderla, invece, come un modo per dare ordine e qualità alle tue azioni. La qualità ti permetterà di offrire alla tua clientela un servizio che le soddisfi appieno, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista umano. La modalità corretta per te, quindi, deve essere ispirata a due concetti guida, amore e qualità. In questo modo esprimerai la tua vera natura allineandoti al tuo eneatipo 4, integrato però con l'enetipo 1. Ricorda che sperimentando la disciplina, la correttezza e la precisione tipica del controfreccia 1, troverai più fiducia in te stessa, guadagnerai in convinzione, motivazione e istinto, ottenendo così risultati assolutamente più concreti. Interpretando attraverso i comportamenti vari eneatipi, genererai frequenze distinte e differenti, la frequenza del tipo 3, fino ad ora, ti ha portato fuori strategia. La frequenza del tipo 4, integrato con l'1, invece ti allineerà perfettamente rendendoti coerente ed attrattiva. Si era fatto tardi, il tempo volava via e allora tornamo in ufficio perché avevo bisogno di analizzare altri particolari del test anche tu, cara lettrice, caro lettore, vuoi iniziare il tuo percorso di beauty personal branding, ti consiglio di svolgere il test che potrai trovare al seguente indirizzo www.beautypersonalbranding.it. Una volta fatto il test potrai consultare i profili dei talenti e predisposizioni e controindicazioni che ho riportato a seguire in questo paragrafo. Buona riscoperta! Ecco il mini prontuario dei talenti in base all'Egnatipo. Ora vi presento l'elenco completo dei tipi con una breve descrizione circa le attività più o meno congeniali. Parliamo dell'Egnatipo 1. L'Egnatipo 1 è adatto ad occuparsi della cura dei dettagli, a tutto ciò che richiede precisione, È adatto alla programmazione a lungo e medio termine, alle attività di analisi, ad assumersi in modo naturale le responsabilità. Non è adatto, invece, a svolgere attività dove gli venga richiesto di prendere decisioni immediate, non è adatto ad improvvisare, a perseguire un obiettivo senza una chiara programmazione, a trattare e venire meno ai suoi principi e a ruoli nei quali sono richieste doti relazionali. tipo 2 è adatto a stabilire ottime relazioni interpersonali, soprattutto quando sono finalizzate ad aiutare le persone. Ad essere un buon comprimario nella gestione di situazioni e soprattutto persone. Ad essere un vice, ovvero un braccio destro, a svolgere pubbliche relazioni, a verificare la soddisfazione del cliente, cioè il customer service. Egna tipo 2 non è adatto invece alla pianificazione, soprattutto quando questa comporta tenere conto di molti dettagli, a mansioni dove si sente apprezzato per l'aiuto che offre e a gestire team complessi e variegati. L'Enea 3 è adatto all'azione, alla pianificazione nel breve e medio periodo, a curare l'immagine propria altrui, al raggiungimento del successo, ad interpretare molti ruoli e compiti a patto che vi sia la possibilità di autorealizzarsi, a stabilire rapporti finalizzati alla vendita. L'Enea 3, invece, non è adatto ad azioni di analisi e ricerca, alla pianificazione a lungo termine, a ruoli dove manchi l'azione, l'adrenalina e un po' di sano stress. L'enatipo 4 è adatto a tutte quelle attività dove è importante entrare in empatia con le persone, infatti ha la capacità innata di percepire e riconoscere le emozioni. È adatto a ruoli dove è richiesta una interpretazione umanistica, a compiti dove c'è la possibilità di autorealizzarsi per le proprie unicità ad esprimere il suo lato artistico che è molto sviluppato ed infine a svolgere ruoli creativi, danza, pittura, letteratura, recitazione musica, poesia e versioni creative delle varie professioni. L'Eneotipo 4 non è adatto ad attività che generano stress, a raggiungere continuamente obiettivi nuovi, a ruoli ripetitivi e non creativi. -tipo 5. L'Eneotipo 5 è adatto a lavorare in autonomia all'interno di grandi progetti, ad ottimizzazioni aziendali, ad analisi dei dettagli, ad attività di progettazione, ad attività che richiedono concentrazione e razionalità. Mentre invece l'enia tipo 5 non è adatto, a mansioni legate all'immagine, al continuo contatto con il pubblico, a ruoli dove è richiesta l'improvvisazione senza analisi, a ruoli dove si devono prendere decisioni per azioni immediate. L'eniatipo 6, fobico, è adatto a lavori di squadra, a condivisione di responsabilità, a mansioni di fiducia. L'eniatipo 6, controfobico, è adatto ad attività in cui può dimostrare coraggio, a ruoli dove c'è una sfida, una prova da superare. E invece l'eniatipo 6, fobico, non è adatto a continui cambiamenti decisionali immediati a lavorare in un ambiente altamente competitivo, a lavorare isolato fuori da un team. E l'ENEA tipo 6, controfobico, non è adatto a mansioni esecutive di routine in cui può esprimere le sue capacità, a ruoli all'interno di un team strutturato. L'ENEA tipo 7 è adatto alla libera professione perché gli offre la possibilità di poter programmare i tempi, ad attività dove potersi gestire autonomamente. Il tempo ad attività che non lo facciano sentire vincolato a lavorare in ambiti lavorativi differenti e dinamici. L'Enea Tipo 7 non è adatto invece a mansioni di analisi e pianificazione, a mansioni lavorative con elevato controllo gerarchico e a mansioni di routine. L'Enea Tipo 8 è adatto ad un lavoro che gli dia autonomia, a ruoli dirigenziali imprenditoriali da leader, a essere anche dipendenti a condizione di avere una loro autonomia, a mansioni cui si può mostrare la propria forza. N-tipo 8, invece, non è adatto a mansioni dove dipende da altri e si sente senza libera iniziativa, a mansioni poco attive e di concetto, a ruoli inseriti in una dinamica di team dove ognuno ha la sua autonomia limitata dagli altri. N-tipo 9 è adatto a mansioni non autonome, ma all'interno di un team con ruoli non di responsabilità, ma di routine, possibilmente. È adatto a creare armonia nel team, a risolvere conflitti ed è un ottimo diplomatico. L'Enea Tipo 9 non è adatto a prendere decisioni in autonomia e a creare iniziative e non reagisce positivamente a cambiamenti veloci dove viene richiesta la capacità di adattamento e improvvisazione. Bene, finita anche questa sesta puntata di Emotional Beauty. Abbiamo parlato quindi di Elisabetta, dei suoi talenti che sono nascosti assolutamente nel, nel, nel cuore, nel cuore suo, di ognuno. E a proposito di cuore, voglio citarvi una massima di Platone che dice Prima di pensare a cambiare il mondo, fare rivoluzioni, meditare nuove costituzioni, stabilire un nuovo ordine, scendete prima di tutto nel vostro cuore fatevi regnare l'ordine l'armonia e la pace soltanto dopo cercate delle anime che vi assomiglino e passate all'azione è una frase massima bellissima che condivido con tutto il cuore quindi per cercare di trovare persone che ci assomigliano dobbiamo capire prima chi siamo ecco perché è importante tutto quello che abbiamo detto in questa puntata quindi ringrazio ancora dell'ascolto, se vi è piaciuto mettete un like sul canale YouTube e alla prossima puntata. Un abbraccio da Maurizio, ciao.